Grazie Presidente, abbiamo voluto ribadire anche, eh, contrariamente a quanto anche affermato da, insomma, da altri consiglieri, che eh, il Movimento 5 Stelle è a favore ovviamente dei processi partecipativi. Abbiamo voluto anche ribadire nel deliberato, era già previsto nelle premesse, che potranno essere quindi avviate procedure partecipative, quindi insomma con questa facoltà ai sensi dell'articolo 3,2 e dell'articolo 6,4 che è stato oggetto tra l'altro dell'inserimento della delibera del, dell'Assemblea capitolina recentemente, con la quale abbiamo anche aperto e esteso a procedure partecipative non solo fisiche ma anche digitali. Grazie.